Là in fondo quei pilastri si intersecano È veramente strano E peraltro in questo periodo purtroppo sto sentendo Come dire un presentimento strano relativamente a questa casa Devo cercare dentro e vedere che cosa si nasconde all'interno di quel dungeon dico. Perché sappiamo già che qua sotto c'è un dungeon dai, dagli scorsi episodi Siamo andati già in questo qua Però adesso è giunto il momento di andare in questo rosso Ok, vedo che c'è un'altra porta E ancora un'altra più in fondo Quindi sembra tipo un tunnel Però qua ci sono degli spuntoni veramente pericolosi E questi qua purtroppo, e eh, non scherzo Solgono tanto, tanto, tanto, tanto Allora, infatti dobbiamo essere super attenti Rischiamo che ci moriamo qua, eh Madonna mia, raga Eh, scusatemi, ma qua non c'è niente Cioè, eh, cosa... Aspettate un attimo, ma io sono stato chiuso? Raga, ma che cavolo. No, no, no, no, vi prego, no, vi prego. No, no, no, vi prego, vi prego. Non riesco più a spaccare. Giuro, giuro, vi posso giurare che non... Allora, ve lo provo. Guardate, io sto premendo, giusto, sto premendo. Non si spacca. E eh, non ho nessuna ascia, ho oh, questa. Non posso spaccare con questa, raga. Raga, raga, raga. Siamo bloccati qua. Raga, io non lo so, sto provando da un po' di tempo a spaccare, ma non, non riesco. Cioè... Ma che cavolo è sto co... L'ascensore si nasconde bene e ovunque Cosa? Raga, raga, no, no, no, mi sa che ci dobbiamo sbrigare Mi sa che ci dobbiamo sbrigare Ok, l'ho trovato, l'ho trovato Allora, allora, è tutto buio È tutto buio Non fatevi preoccupare Cioè, no, non preoccupatevi sta, Stiamo tranquilli Io mi sto veramente spaventando Allora, la scorsa volta è successa un'altra cosa del genere È tutto buio, raga Io ho paura che ci sia qualcuno dietro Raga è la cosa più inquietante Che possa esistere sulla faccia della terra Questa cosa io vi prego Io non riesco a stare da solo Qui vi prego lasciate like Per favore per favore lasciate like Fatelo ora che potete Cioè nel senso eh, potete anche dopo Però dico eh, ora è meglio Cioè, Nel senso ci sarà un ascensore da qualche parte no Cerchiamo di andare Tranquillamente senza, senza No lo sapevo Lo sapevo raga raga raga mi sto uccidendo No, la, la mia spada La mia spada è aderite! L'ho droppato la spada Ho droppato la cavolo di spada Via No, no, no, raga Ci moriamo, raga No, non posso, non posso eh, Scappiamo, scappiamo <ride> Raga, perché? Perché a me? Perché deve succedere tutto questo? Raga, perché? Scappiamo Via, via, via, via, via, via, via, via Come ho detto da qualche parte Qui in questo tunnel del cavolo Oltre agli altri Rainbow Friends Magari ci potrebbe essere un ascensore Se lo troviamo dobbiamo immediatamente Scapparcene. In Men che non si dica. Io giorno appena trovo qualcosa. Perché qua non sembra esserci niente. A parte un tunnel vuoto in quei tantissimi. Raga. Ti ho trovato. Ok. Siamo fuori. <ride> Grazie al cielo. <ride> Grazie al cielo, raga. Io non, non entrerò mai più in quel coso. Allora. Io. Io. Allora. Ok. Ok. Ok. okay. C'è anche scomparsa. Vedete. Vedete. Allora. Non entriamo mai più in quella cosa lì. Sappiamo. Di che cosa si tratta? Non entriamoci Ricordatemelo sempre nei commenti E soprattutto per diavolo Ricordiamoci Di non seguire il percorso Quando seguiamo i percorsi Quello che ci presenta il gioco Quello che ci dà tipo questo mondo maledetto Ogni volta che lo seguiamo Ci capita qualcosa di sbagliato Quindi dobbiamo cercare qualcosa al di sotto Dobbiamo cercarla Quindi mi raccomando scrivetemi nei commenti Quale secondo voi potrebbe essere questa annata strada giusta che non è quella Perché quella è la strada maledetta E non dobbiamo più seguirla E soprattutto dovrei Non lo so la mia spada è scomparsa Comunque iscrivetevi al canale Per non perdervi i prossimi video fighissimi che ci saranno E ci vediamo al prossimo video